Plenitude e Suzuki Hybrid, auto ufficiale. festival, la prima finestra che Rai 1 apre su Sanremo prima di tutto però fatemi fare gli auguri al presidente Mattarella di buon lavoro e allora parte ufficialmente il conto alla rovescia, mancano infatti Due giorni, 23 ore e 9 minuti all'inizio del Festival di Sanremo, alla prima serata di questa 72esima edizione. Io sono in diretta dal nostro Glass Studio, guardate che bello, proprio di fronte al mitico teatro Ariston. Vi faremo vivere le emozioni di questa edizione, vi daremo delle notizie, vi racconteremo degli aneddoti, eh, intervisteremo i cantanti e andremo anche nel backstage del Festival prima dell'inizio eh, del, del, delle serate. E Allora, i miei compagni di viaggio, lo sapete, sono Ciro Priello e Paola Di Benedetto che vedo già a bordo dell'auto ufficiale del festival, la Suzuki Mamma mia Ciro però, ma già stai qui, mi ha detto che arrivavi tra mezz'ora però oh, beh, Ho detto una piccola bugia bianca Paola, perché sei troppo nervoso, troppo agitata, devi no, stare beh, un po' più tranquilla Ciro non hai capito, siamo a Sanremo, il primo festival, otto puntate insieme ma Non dai, ti preoccupare, vedrai no. che macchina non ci mettiamo niente ad arrivare all'aristo, non sei tranquilla A proposito, è bella sta macchina, è tua eh sì, in effetti, io sono sempre il presentatore del primo festival, no? Uno nella vita, una soddisfazione se la deve pure togliere, o no? bravo. Eh, uè, ciao Roberta! Ciao! mi sto ciao. Eh, Sì, siete? sì, st stiamo arrivando, non ti preoccupare. Sì, Ciro, Ciro, però mi raccomando, la macchina è la macchina del festival, Lavoro, non è tua. Trattala bene neanche tu a sta macchina Ciro ma perché queste bugie? Paolo ti ho detto una piccola bugia bianca ti ho detto piccola... ah per sì, mamma mia veramente pure tu. Hai eh, sempre col fiato sul collo mi stai ehi Ciro ehi Roberta dimmi no scusami cioè... ma l'intervista sì. alla Zanicchi l'hai fatta no, o no, una no, bugia bianca? no, no l'ho fatta non ti preoccupare l'ho fatta l'ho fatta ah. nessuna bugia non ti preoccupare l'ho fatta vai mandala mandala che arriviamo guarda che figura come fa meno mandala. male allora andiamo subito ad ascoltare l'intervista alla grande Iva Zanicchi la donna che ha vinto più volte il Festival di Sanremo. Iva, non ti chiedo come stai perché ti trovo veramente in una forma splendida non chiedere quanti anni ho poi ti do uno schiaffo che ti attacca la parete no, non lo chiediamo no, però... oh, l'ho detto sbandierato <ride> a tutti i venti no. giro sei simpatico però fammi altre domande. hai ragione la tua canzone sì. ok, voglio amarti ecco, raccontaci un po' la tua canzone qual è il problema? lui non vuole? non ti piace? è brutto? cioè come funziona? se voi ci parlo io qual è il problema? come mai? Eh, il problema non è quello il problema è che lei è, è, è egoista un po' mm. non ne ha mai abbastanza <ride> Nel senso, no, non pensare male no, no, no, assolutamente, però va bene Io voglio amarti, voglio, voglio sentire il calore delle tue braccia La tua pelle, il, il tuo viso su di me Che ne so io, mica la mia storia eh? Eh, No, no, no, ma infatti noi questo proprio volevamo capire io Proprio lei è un grido d'amore Tutte le donne possono dedicare questa canzone al proprio uomo Grazie mille Grazie, grazie Iva, sei sempre straordinaria, ma i miei soci sono arrivati Ciro, ma sei da solo? Sì. Dov'è Paola? Ciao, ciao Roberta, sì no, Paola è entrata un attimo all'Ariston sicuramente per intervistare qualche cantante anzi se mi permetti entro anche io perché non vorrei perdermi l'occasione Bravo, vai, Vado. vai, io vedo Paola già carica in compagnia di Mahmoud e Blanco, vediamo sì Roberta, loro sono due grandi protagonisti del panorama musicale odierno Parliamo di Mahmoud e Blanco Cominciamo da te Mahmoud, allora intanto raccontaci come vi siete conosciuti Come è nata questa bella collaborazione Ma guarda, in realtà io Ricky l'ho conosciuto l'estate le... scorsa era tipo marzo, maggio, che stavo iniziando a scrivere con, con Michelangelo no, dei pezzi sì. e un giorno amiche, mi fa mativa, se domani viene pure Ricky, ci becchiamo tutti insieme e proviamo a fare qualcosa quindi diciamo, avevamo iniziato con la strofa e poi il pezzo l'abbiamo chiuso in realtà mesi dopo. Blanco, per te invece è la tua prima volta qui a Sanremo però sei in gara con un signor vincitore ti ha protetto in qualche modo, ti ha guidato in qualche modo, puoi anche, puoi anche mentire eh, se vuoi. Mi mette super tranquillità perché è un grande e poi basta vero, noi siamo qui per divertirci e si vede, siete comunque una coppia incredibile. Ricordiamo il titolo della canzone con cui siete in gara, che è Brividi. Grazie, Mahmoud, grazie, grazie Franco. In bocca te. al lupo. Ciao, a te, ciao. E grazie a te, Paola. Devo dire che abbiamo aperto questo prima festival davvero alla grande perché tutti gli ospiti di oggi sono vincitori del Festival di Sanremo. Infatti, eh, dopo Iva Zanicchi, dopo Mahmoud, è la volta di Emma che è insieme a Ciro. Sì Roberta, è proprio così, sono con Emma Marrone, Emma che ormai è di casa qui all'Ariston, nel senso che c'è proprio le chiavi per aprire il teatro Io ti volevo dire una cosa, no, mm. la tua nuova canzone, ogni volta È così È, è così, ok, io uh, scrivo un po' canzoni, quindi secondo me la tua canzone parla di ogni volta per esempio che fai colazione la fetta biscottata ti cade sempre dal lato della marmellata Oppure ogni volta che provi a inserire la chiave USB però invece la metti sempre tutta al contrario, dimmi che è questo Potrebbe anche essere questo, però sì, in realtà è una canzone un po' più seria di così. Ah, okay. Però vabbè, se lo dici tu, nel no. frattempo <ride> mi scita la, la cosa del reggiseno dalla manica. Non so come è sputata su. Però vabbè, questo lo teniamo perché è televisione verità. È, è televisione verità. Succede ah. di tutto a Sanremo. Quindi vedi? Pa non parla, di, parla di questo la canzone? Parla di... parla d'amore. Da, ah, ok. Eh, sì, parla d'amore, è una storia molto passionale, parla della condizione delle donne nelle storie d'amore. Quindi praticamente mi stai dicendo che io non sono brava a scrivere le canzoni, giusto? Però sei molto simpatico. Ah, Grazie, va bene, a te la linea Roberta, cambio mestiere, non le scrivo più le canzoni, le oh, lascio fare a Emma che sicuramente è molto più brava di me. Grazie. Ciao. Ed eccoci qui davanti al teatro sul green carpet, Paola, allora, è quasi finita questa puntata. Quasi finita, buona la prima, è andata benissimo eccomi, Roberto, eccomi. eccoci oh, anche Ciro. Eh, eh, ma mi ha intrattenuto, sì. Mi raccomando ricordatevi di commentare anche sui social utilizzando l'hashtag Prima Festival 2021. Noi diamo... 22. Eh, 22, sì. 22. Noi diamo la linea allo speciale porta a porta a TG1 sulle elezioni del, del Presidente. Ma naturalmente torniamo domani dopo il TG con Prima Festival, allora ragazzi... Io direi che è andata alla grande. Siamo o non siamo un bel trio? Siamo Ma un bel trio. Sì. Io direi di sì. <ride> Ci vediamo domani. Prima festival! Prima festival domani. Ciao, ciao. domani, ciao a tutti. Ciao. Prima festival è stata.